Buonasera a tutti. Ciao a tutti. Un, un po' di ritardo perché c'era qualcuno che ha deciso di prendere un treno che non sopportava più me. Un quindi... felino, felino, dai. Ci felino, sono la... sta, quando, quanti chilometri stai di distanza? Sono a circa 900 km di distanza e con eh, circa quasi 10 ore di viaggio. Eh. Eh, sono, ho cercato di, di imbellettarmi un pochino ma sono abbastanza devastata ma ci tenevo a fare ah, questa diretta. Quindi se si sta bene, giusto? Più o meno, più o meno. No, certo, Comunque si sì, sì, sì, sì vedono meglio. Ok, perfetto. Dunque, che, ci, che stiamo a fare qui? Che stiamo a fare? Stiamo a fare che eh, dobbiamo presentare qualcuno che ha reso la nostra fantastica antologia ancora più fantastica. Cioè, c'è me. Allora, sì, è vero, effettivamente bisogna anche ricordare che tipo il 90% del lavoro no, no. Della, allora, ha fatto la, almeno il, la metà del lavoro che avrei dovuto fare io, quindi se è sobbarcato anche il mio di lavoro, <ride> diciamolo, è vero. Vabbè, ma tralasciando questo, eh, veramente siamo veramente orgogliosi di avere qui in diretta Uh, con lui abbiamo già fatto qualche anteprima nei giorni passati, uh, colui che ha realizzato l'illustrazione uh, della copertina dell'antologia. Dell e abbiamo con noi Daniele De Crescenzo. Vediamo un po' se riusciamo a metterlo. Eccolo, è online. Ciao, ciao, ciao ragazzi. Ciao, ciao. Piacere mio, piacere mio, piacere mio di essere qui. Ok. Yes. okay. Mi piacere tutto nostro perché è bello che effettivamente questo è il nostro primo incontro, anche ah, se sì, virtuale sì. perché... virtuale, anche no. dato il momento, però è il primo incontro, quindi è va, paura, bene così, comunque, va bene il primo così, va bene così ad tanti Si spera, il primo di tanti si, spera si spera. Vediamo si. una collaborazione… Si spera, sicuramente, sì. sicuramente. Eh. sicuramente. Ma chi è l'esperto di, di collaborazioni tra noi, tecnicamente? Ah, l'esperto di collaborazioni è un altro. È uno che no, sta No, Noi gli togliamo il ruolo. Esatto, ci sta ascoltando. È, un, è una mano nell'ombra, il burattinaio. Il, so, il, so, il, il so, grande questo. burattinaio. Eh, una mano quindi... piccola, perché nella presentazione sa che era un T-Rex. Un'altra C'è il braccino corto, quella è un'altra... Quella è un'altra cosa, il braccino corto. No, no, no, ma è lui perché. <ride> ecco, abbiamo con noi il, anche il presidente T-Rex Michele. Ragazzi, buonasera a tutti, eh, vedete che, buonasera, che buonasera, è Buonasera, buonasera Michele. L'ho sentito cosa? prima che avevo una voce particolare, adesso invece è tutto serio perché Ti è emoziona! Il presidente. Eh, sì, emozione, ma, perché che dopo, emozione. ma perché dopo la splendida introduzione che avete fatto, devo almeno fingere la voce seria, consentitemelo, ah, Scusami, se no poi si perde tutto. No, però approfitto per innanzitutto per farvi anche un saluto e per ringraziarvi, uh, ovviamente innanzitutto a Laura e Roberto per uh, anche questo splendido lavoro dell'antologia, a Daniele per le tante collaborazioni che prontamente. Ha voluto attivare con noi, e devo dire una cosa. Mi collego a quello che, che dicevi prima, hai detto esperto di collaborazioni. In realtà no, io forse ho solo avuto la fortuna di trovare, a volte, degli operatori sul territorio capaci di cogliere il senso della collaborazione, eh, non è poco, non è poco. Vabbè, io ho finito i miei momenti di serietà, direi. Okay, <ride> no, vabbè, però... no, no, allora ti. <ride> Piccolo, piccolo, momento, piccolo momento, vorrei ringraziare uh, voi e Michele in particolare, che ho avuto occasione di, di incontrare più di una volta, uh, proprio per essere, è stato mh, propositivo, insomma, in una maniera do, che è difficile trovare sul territorio. Quindi uh, io personalmente, come a livello professionale, ma uh, come scuola grafica sernitana, diciamo, che rappresento, sono stato contentissimo di salire su questo, su questo carro che avete imbastito insomma con il concorso con l'antologia e anche con, con tutto il resto dell'associazione Avalon che uh, Michele mi ha saputo spiegare in, così bene insomma mi ha saputo presentare così bene, quindi quando ho saputo, ho, ho sentito dalla, dalla sua voce le varie attività eh, e mi ha presentato le varie cose, eh, non abbiamo avuto dubbi, io per primo, per, di supportare l'iniziativa insomma perché era una cosa meritoria e fatta bene, insomma, cosa eh, che è difficile trovare diciamo così, e poi perché Michele nello specifico era una persona Uh, è la persona che è, insomma che ho imparato un attimino a conoscere quindi vorrei ringraziarvi per questo prima di tutto io uh, a voi per l'iniziativa e per il modo in cui l'avete saputa presentare quindi grazie in realtà io uh, avevo preparato... grazie vivente grazie tanto. altro momento Ma... serietà altro momento Siamo... serietà va. infatti io me l'aspettavo la, e infatti avevo già preparato anche io questo che potete vedere sotto che scorre l'avevo già preparato perché sapevo che... okay, sapevo che era inevitabile era inevitabile Va bene. grazie e quindi, eh, che anche... il grazie penso vada ovviamente penso che a nome di tutti diamo anche per chi sta seguendo un po' la diretta e per chi ci segue il grazie anche alle tante persone che hanno partecipato che hanno partecipato con i disegni con, con i racconti anche solo condividendo quello che era il nostro messaggio quindi grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo e ascoltando io, no, io devo infatti... fare un, un ringraziamento ai, ai, ai ragazzi che hanno, che hanno collaborato, agli alunni della Scuola Grafica Sernitana che hanno collaborato infatti, e Daniele, che si, si sono messi. Sì. sì, sì, vai vai. Per un po', un attimo, perché uh, sì, abbiamo parlato di un progetto grande, tutto quanto, di alcuni alunni e tutto quanto, perché effettivamente tu sei un illustratore. ti abbiamo presentato sì. come appunto il disegnatore e illustratore del, del, oh. dell'antologia, però in realtà tu sei anche il. Vicepresidente della Scuola Grafica Salernitana, questa SGS che sì. ogni tanto gira anche sui nostri canali e quant'altro. Sì, che ehm... cos'è la Scuola Grafica Sernitana? Allora, la scuola... giusto, la Scuola Grafica Sernitana è un'associazione culturale che dal 1999 praticamente uh, si è data una forma uh, a Salerno uh, per insegnare, per uh, diffondere una corretta cultura sia del disegno, dell'illustrazione e nello specifico del fumetto. Dal 99 con il nome di Promoarte Arte ehm, ha fatto quest'opera, insomma, ha intrapreso quest'opera per merito di mh, Mario De Rosa, che, era, che è un grande ceramista salernitano e che ehm, ideando questa quest associazione voleva riempire un vuoto eh, che lui sentiva fortemente eh, esserci nella didattica da Napoli in giù praticamente. Ci sono tante eh, enormi insomma, strutture a Napoli che si sono andate a creare in, in altri capoluoghi, insomma in altre città d'Italia però uh, quando lui ha creato questa cosa nel 99 uh, a Salerno ne era completamente priva quindi lui è stato il primo a istituire questa uh, quest associazione con questi, mh, con questi obiettivi e nel corso del tempo uh, sono subentrato anche io nel, nell'insegnamento sono subentrato professionisti, uh, uh, ora mm. effettivamente internazionale uh, uh, um, non vi vedo più allora io vi siamo vedo ancora siamo ancora in mondo? noi vediamo si è riuscita a sentire tutto in tranquillità non vi vedo più oh però io vedo tutto tranquillamente ci sì. sono no. anche Roberto no, ah Forse ha un po' di okay. problemi. Ok, ok. Problemi. Uh, siete, siete tornati, siete tornati, okay. siete tornati. Siamo tornati. No, eh, noi vedevamo okay. te un po' in. Uh, ok, eh, non, ah, so quindi... che, non so fino a che dove ah, si è sentito. Comunque si è sentito tutto, sì. tutto, tutto, tutto fatto, okay. sì, appunto. Che era la okay, prima scuola. allora e quindi andando a riempire questo, questo, questo, vuoto. Mh, questo vuoto siamo, siamo poi mh, altri professionisti che se ne sono uniti a operazione. e dal 2018 abbiamo preso il nome di, abbandonando il vecchio nome di Promoarte, abbiamo preso il nome di Scuola Grafica Salernitana uh, che è un brand diciamo salernitano perché il vecchio mh, il gruppo di disegnatori che oggi sono tutti professionisti mh, di caratura nazionale e internazionale che nasce a Salerno negli anni 80 viene sempre definito uh, proprio così scuola grafica salernitana quindi noi abbiamo cercato di riprendere un attimo quella che è una importante e poco sfruttata uh, uh, realtà del territorio insomma quindi sempre cercando di contraddistinguerci per uh, qualità di quello che facciamo e onestà soprattutto sia nei confronti dei ragazzi che si affidano a noi non raccontandogli mh, frottole, non, non prospettandogli un futuro assolutamente erosio ma essendo tutti quanti uh, professionisti che lavorano effettivamente uh, in un ambito dell'illustrazione o del fumetto o della ceramica o di uh, altri uh, aspetti artistici, della grafica pura eccetera Uh, andiamo a prospettare effettivamente, o, oltre a fare didattica, a fare un'operazione di, um, uh, uh, di spiegare effettivamente quali sono le difficoltà e la realtà uh, uh, sia in termini di pagamento, sia in termini di prospettive economiche, sia in termini anche di uh, come negli, ultime, um, negli ultimi mesi, a fare un'operazione di, uh, di spiegare anche a livello sindacale quello che um, è la realtà, uh, realtà sindacale e fiscale, quella che è la realtà di intraprendere un percorso uh, così particolare Particolare, insomma, a livello no, professionale. Come Quindi come è una cosa. Sì, come disegnatore è un ambito particolare che solo negli ultimi tempi uh, sta avendo un riconoscimento perché ci sono diverse realtà che si stanno muovendo. Quindi cerchiamo nel nostro piccolo, essendo comunque una realtà uh, piccola rispetto a grandi colossi che uh, esistono in altre città, di fare. Uh, il meglio che possiamo fare insomma quindi Beh, uh, questa iniziare. è un attimo la nostra realtà sì sì si deve, deve iniziare, iniziare. Siamo, siamo già da un po' di tempo però negli ultimi anni ci stiamo dando una forma che uh, speriamo ci porti effettivamente ad avere dei risultati Abbastanza importanti e uh, tra questi risultati insomma, era anche avviare un, uh, un percorso di collaborazione con varie realtà, per esempio con, in Assalerno con il Museo di Ocesano abbiamo una partnership abbastanza importante e adesso sul territorio um, uh, per esempio abbiamo l'associazione uh, Avalon, Avalon sì, quindi, che mi ha che fatto fate, molto piacere. La domanda mi ha è che fatto che ci fate con noi allora? Uh, cioè, che... Si lavora, <ride> si lavora per, uh, si lavora per uh, cercare di lasciare qualcosa. Il nostro obiettivo è lasciare qualcosa sul territorio. E quando uh, mi sono trovato a parlare con Michele, eh, lui ha completato questa frase, lasciare qualcosa sul territorio, è, stata, um, è andata, insomma. Abbiamo subito capito che c'era la possibilità di lavorare insieme. Noi, noi siamo già esperti a lasciare cose nel, sul territorio, perché quando facevamo... Mh, Attività di gioco di ruolo dal vivo, abbiamo sfondato diversi territori. Proprio abbiamo lasciato il segno con le armature letteralmente al parco Merci mi mi dell'armatura. Mi... Michele mi ha spiegato, mi ha prospettato e ci siamo trovati anche sul uh, avere dei trascorsi di cose folli, insomma, no, fatti, no. insomma, su altri ambiti, però, ci siamo trovati a dover commentare uh, varie cose folli. Assolutamente. Dove il comm ecco, commentare? Innanzitutto io dico sotto potete vedere che scorrono i riferimenti della scuola grafica saernitana sia il blog che il sito piano piano lo vedete tutto quanto, soprattutto sono molto attivi sui social. Io non ho scritto anche il canale YouTube, ho visto che tu eh, abbiamo. Abbiamo da, da, dal sito o dal blog o comunque dal Facebook tranquillamente si possono avere tutte le indicazioni per i nostri, per i nostri canali. Noi eh, in questi giorni stiamo, proprio in questi giorni, stiamo riprendendo le attività in presenza, stiamo un attimo riprendendo le iscrizioni. Quindi ci stiamo, dopo un periodo ehm, fatto attraverso Facebook, attraverso YouTube, attraverso. Um, uh, le piattaforme come Zoom insomma, per, che abbiamo fatto un po' di uh, didattica a distanza, stiamo riprendendo un attimo con le dovute precauzioni uh, sperando che, uh, di vaccinarci tutti al più presto di, uh, stiamo riprendendo le attività in presenza, quindi mh, chi è interessato può tranquillamente trovare tutti sia il numero di telefono sia la mail a cui chiedere informazioni per quelle che sono le nostre attività io vi anticipo una cosa, eh, nell'antologia che mh, uscirà a brevissimo, stiamo aspettando la copia di prova, troverete non solo un'introduzione un, un alla scuola e quant'altro, tra parentesi sì, un'introduzione eh, del progetto che tra poco ne parleremo. Eh, ti, personalmente trovo molto bello il progetto ideato da Daniele proprio, eh, tu l'hai definito sì. un'idea uh, uh, un didattica? Un'idea uh... un didattica? Era un'idea didattica, sì. E, la scuola? Sì, per, no, no, parlo del progetto all'interno ah, della okay. teologia. Sì, sì, l'antologia, l'antologia, È la, una no, no, sì, un è... molto bella, infatti eh, vi consiglio di leggerla, perché veramente eh, è proprio lo spirito di questo periodo, e okay. eh, come uscire, come trovare... Non avevo per... avuto un non aveva ancora avuto un feedback su quello e sono contento che sia, sia questo, insomma, sia, sia stato percepito in questo modo. è stato bello e quindi ci sarà questo, questo pezzo a un certo punto nelle pagine che secondo me veramente è proprio come deve essere vissuto questo periodo e, e quest'idea di trovare uh, una sfida, un modo per improvvisare, per crearsi qualcosa, per um, esprimere la propria creatività Così, a distanza. E secondo me hai centrato proprio nel Grazie. Con Allora, eh. quando, quando, quando Michele mi ha, mi ha parlato di questa... Noi avevamo avuto dei contatti per degli altri progetti che spero sicuramente uh, nel, nel prossimo fu futuro uh, produrranno degli altri frutti. Uh, mi ha parlato di questo progetto dell'antologia, della, del concorso insomma, letterario. Uh, e, io ho prospettato la, la possibilità di realizzare qualcosa perché oltre la, la bellezza, penso, il valore aggiunto che magari delle illustrazioni potevano dare al, al progetto, ho ci ho visto una possibilità proprio per il momento particolare, storico particolarissimo che stiamo affrontando per dare um, ai, ai miei corsisti, insomma ai ragazzi che uh, da un po' di anni si affidano a me uh, di, uh, praticamente di uh, mettersi in gioco um, su un progetto concreto era questa la, la grossa differenza uh, rispetto a tante cose che mi sono state proposte nel corso degli anni da, altri, da altre persone, da altri personaggi insomma, era un progetto già strutturato, già completo, già con i testi che poteva benissimo camminare sulle sue gambe Um, il fatto di avere un progetto così strutturato sotto rendeva uh, il lavoro uh, mio e da i ragazzi che poi uh, ci avrebbero lavorato uh, totalmente più facile, totalmente più gestibile e um, in questo momento storico gli ha dato, io ho visto L'entusiasmo quando ho prospettato ai ragazzi questa cosa, quando gli ho inviato i vari racconti che ho selezionato io conoscendo bene i, i ragazzi, insomma, la loro indole, le loro uh, specialità, insomma, i, uh, i, anche i gusti personali, anche i gusti personali, ho visto l'entusiasmo, ho visto mh, dopo un periodo così brutto, dopo Essermi fatto un poco da confessore per alcuni di loro di dispiaceri di o comunque frustrazioni di questo periodo, li ho visti rianimarsi, insomma, li ho visti contenti di poter lavorare su un testo e non su, sul dover magari inventarsi qualcosa, pensare a qualcosa che doveva essere. No, c'era già un testo, c'era il ragazzo a cui chiama il fantasy che si vedeva arrivare un un racconto fantasy, insomma, quindi ehm, li ho visti contentissimi Infatti, e nell'antologia mi sembra che nel, nell'introduzione ho detto mh, che era praticamente una, un raggio di sole in questo, in questo buio di questo periodo perché per alcuni di, alcuni di loro l'hanno vissuta veramente così soprattutto il fatto che era Avevo potuto dire um, con la massima con tranquillità, conoscendo Michele, conoscendo l'associazione Avalo, che il progetto sarebbe stato stampato, presentato e non, sarebbe, non si sarebbe dissolto in una, in una bolla di sapone, come alcune volte uh, succede avendo a che fare con altre, con no, altre noi, realtà. Questo ci teniamo, infatti, è, è stato un tipo... grande. È stato, esempio, aggiunto, ma... è, stato, è stato un no, grande valore diciamo aggiunto, è stato un grande valore aggiunto per loro. Questo lo diciamo per noi questo. perché una volta ti dico la verità: io, io avevo chiesto all'inizio uh, solo in bianco e nero perché sì. pensavo che alzasse i costi e quant'altro. Fortunatamente non ha alzato tanto i costi, quindi siamo rientrati eh. tranquillamente. Ed è uscito una figata: cioè. <ride> fare una, una versione deluxe, magari avevamo pensato. Magari, no? Mm, magari <ride> no, in Sare... Alla fine però abbiamo deciso di fare proprio quella eh, con i disegni a colori, tutto bello, perfetto, unica. Allora, <ride> Va benissimo così. Io, io ho fatto un briefing via, via WhatsApp, via, via Skype, insomma, sì. con, i, con i ragazzi, e ho, dove ho, fatto le, ho detto le specifiche più o meno che mi aveva comunicato Michele poi mi sono cominciate, quindi in scala di grigio avevo specificato ragazzi o al tratto o in scala di grigio le illustrazioni questa è un'altra testimonianza dell'entusiasmo che hanno messo nella cosa mi sono cominciate ad arrivare delle illustrazioni a colori o a color seppia fatta con i pantoni bellissime che non ho avuto il cuore di convertirle in scala di grigio e di mandarle o di farle rifare Penso... ho provato, anch io. Ho provato anche io perdonatemi. Che... Dimmi. Perdo perdonatemi quello che dicevo io è che Dimmi, quello che emerge anche dalle parole quello che emerge anche dalle parole di Daniele che poi è stato anche un po' l'entusiasmo dei partner che con noi sono stati faccio un veloce esempio i ragazzi della Saino Guiscard Vela, la Fondazione Vicenza tutte queste realtà che sul territorio la stessa assessorata alla cultura nella figura dell'assessore di Ponte Cagnano Faiano che comunque c'è stato sempre vicino cioè tutto un mondo di partner che poi quando vedono questo tipo di entusiasmo, come quello che i ragazzi hanno dimostrato, anche con la colorazione, anche col tanto impegno che hanno profuso, io credo sia anche una nostra diciamo un nostro impegno morale doveroso, quantomeno poi ricambiare e dire ragazzi cerchiamo di adattare, diamo voce e spazio a tutti, anche se il progetto iniziale prevedeva una cosa, cerchiamo di dare, di dare voce a questo impeto creativo, credo sia la scelta migliore e soprattutto la più doverosa per noi che abbiamo deciso di fare un lavoro specifico su questo territorio, quindi è anche un modo nostro per ringraziare ulteriormente. Ecco. Um, Intanto, scarso in si è convertito in un'immagine, un eccoti di nuovo. No, no ci sono, sono cosa. Cosa. Io, io sono una persona serissima. Serissima, <ride> eh, bellissima. Eh. Ah, okay. no. No. Allora, io allora. cosa sarò, mh, sono di poche parole oggi, a parte la stanchezza del, del viaggio lungo e a brevissimo vi devo lasciare. Eh, quindi sì. penso che continuerei a tre, prima che... Lo dicevamo prima, c'è cioè chi ha il brutto vizio di mangiare, quindi... No, non è, non oh, è quello che no, però. <ride> però va benissimo. Allora, quindi facciamo così adesso, vi interrompo un attimo tutti quanti. Uh, okay. Laura, siccome ci deve mh, salutare, uh, so che tu hai ne hai approfittato di questo viaggio per uh, presentare qualcosa anche in anteprima... Che cos'è? No, in realtà, ehm, sì, presentare qualcosa in anteprima, che in realtà è soltanto eh, il certificato del primo classificato del, del, del concorso letterario, che è questo. Aspetta, che non so, non, non penso che non si vedrà. Non so se, eh, è tutto bello classificato, tutto bello lucido, l'ho ficcato proprio in borsa, in una borsa piccolina che mi sono portata. ha Arrestito da... Dal Piemonte in Campania, quindi è resistente. Dal Piemonte in Campania direttamente, eh, ce l'ho io, quindi mh, ciao Tony Rotondo se ci stai ascoltando, se ci stai vedendo, ho in ostaggio il tuo certificato. Okay. Io ragazzi vi devo lasciare, eh, tanto la, sarà registrata, quindi <ride> la vedrò dopo sicuramente. Eh, grazie ancora a tutti quanti. Grazie a, grazie, buona a te, serata grazie a te, grazie a e un buon proseguimento. Grazie, Laura. Grazie, grazie. ciao, buona serata. Ciao. Ok, adesso che siamo stati noi, possiamo parlare male di lei. Allora, <ride> <ride> no, scherzo, la seconda cosa, abbiamo parlato dell'entusiasmo dei, dei ragazzi. Io li chiamo ragazzi, tutti quanti, non sono la passione. Sì, età, sì, ma... sì, sì, sono. Allora, figlio, la, la, la fascia d'età è, fascia è dai, dai 13 ai 25 anni, insomma, c'è questa fascia, poi ce n'è qualcuno pure più grande che sta facendo dei, uh, degli studi un attimo più, uh, più conclusivi, sì, diciamo. Sì. Sì, più avanzati, più conclusivi mm -hmm. diciamo su quello che è il suo percorso prima di, si spera, di prendere uh, la via del professionismo e di abbandonare il nido tra, tra virgolette, perché fortunatamente abbiamo tantissimi ragazzi che uh, anche quando non vengono più, fanno comunità insomma a scuola, quindi ah, uh, è una cosa che sono sono di cui sono orgoglioso, perché significa che si riesce a creare un gruppo si riesce a Ma creare anche... un gruppo di ma anche, sì, perché Daniele, perdonami, anche perché Daniele, perdonami, penso per noi saranno sempre un po' i nostri ragazzi, anche quando l'età sì. sarà, sarà più grande, li considereremo sempre un po' tutti i sì. nostri ragazzi e per loro sarà sempre un po' un nido, qualcosa a cui tornare, perché come dicevi tu, poi c'è la comunità, c'è il gruppo, quindi allora, la definizione so, credo sia sì. la migliore. Sì, se sembra, sembra una cosa da vecchi accademici inglesi, insomma. Vabbè, noi lo siamo, un cioè, po siamo un po' sì, vecchi, sì, basta, sono la parte però, vecchia. Cioè, non lo so, io sono ormai sono 13 anni che, che insegno con la scuola e con altre realtà anche precedentemente, quindi ehm, ho, ho, due, tre ho un paio di generazioni almeno di ragazzi che... <ride> che vanno, vengono, insomma, chi interrompe gli studi, chi li riprende, um, o, però fortunatamente si fanno sempre risentire, la, la quasi totalità si fa sempre risentire e ogni volta che um, organizziamo qualcosa, almeno un saluto lo vengono a fare, quindi significa che uh, um, tu hai lasciato qualcosa, hai lasciato, mm. torniamo sempre all'obiettivo al, al finale discorso. di una situazione culturale, lasciare Sì, l'obiettivo finale che, che, che anche se non è che se non è, magari, qualcosa specifico di, di qualcosa specifico di disegno è qualcosa uh, umano a livello umano. Wow. Che io mh, se, se lascio qualcosa a livello umano. Sì, è un'aspirazione. È quello a cui aspiro. È quello a cui questo, aspiro, no? è quello di, di organizzatore, formare, organizzatore in insomma, delle varie attività sì, lasciare qualcosa io non ho moltissimo materiale come parlavamo con, con Michele prima online C ho un paio di lezioni insomma, sul mio profilo e sul, su quello della scuola eh, mie eh, in cui non parlo di disegno puro, il disegno io penso che è una cosa eh, la mia teoria è una cosa che mh, si possa imparare come, con il tempo, con l'applicazione eh, molte volte in, impiego intere mh, in, in lezioni a parlare di cose uh, umanistiche alla fine quindi uh, tutte lezioni sullo storytelling oppure su, su ah, quello sì, quella è mitologia tutto. È, è tutto, tutto che ti lì. Tutti, non tutti, viene media, fatto comunque... non viene fatto da tutti come, come struttura, sì. non viene fatto da, e molti ragazzi non capiscono almeno all'inizio perché uh, ma io voglio vedere come si disegna il muscolo così o coligua Te lo fai fritto insomma, sì, Saper, se non sai uh, cosa disegnare, però sai come, disegnare come nasce. Io ho studi umanistici, quindi ti capisco, so bene questa cosa qua. Perfetto, e perfetto. Ho anche un background da teatro o altro, quindi il Capisci? entrare Capisci nel personaggio. So. Prima esatto. Io, eh, siamo, siamo pieni di ragazzi tecnicamente mostruosi a livello di disegno a cui, che non riescono a leggere una sceneggiatura eh. si bloccano nel momento in cui uh, gli manda la casa editrice XY gli manda la, una sceneggiatura e eh, rimangono bloccati impietriti. Non, non riescono a interpretare quello ecco. che lo sceneggiatore e di turno gli non proseguono, il non caso, proseguono affollano che ha inviato era un po' un caso del genere, diciamo. Sì, sì, sì, sì. ma è stato, ah. ottimo, è stato un ottimo bagaglio di prova. Banco di È buone, stato, un, esatto. attimo, è stato un, attimo banco, un ottimo banco di prova perché uh, il, ma... uh, il, pochissimi ragazzi si sono bloccati sul testo. Ottimo. Fortunatamente sono andati avanti, hanno chiesto uh, ah. delle specifiche, avranno chiesto delle, dei particolari Beh, su cui lavorare. Beh, ma sì, perché sono il coordinatore. Io Alcuni hanno avuto una paura enorme di mettersi, uh, di che il loro lavoro non fosse abbastanza buono per questo o quell'altro. Ho detto: stiamo coordinando, stiamo facendo un esperimento. Uh, se il non è buono lo, lo giudico io e lo aggiustiamo insomma non è un problema però la cosa che mi ha fatto molto piacere nessuno si è bloccato a pagina 1 a riga 1 e dire io sono un disegnatore non so leggere cosa che mi è successa questo, esatto. mi è successa di sentire da persone che sono uscite anche da istituti è importanti, importanti da sì. istituti importanti e, là ti viene un attimo di un blocco, perché per me sarebbe una sconfitta, sarebbe una sconfitta se da, da insegnante, anche di un'associazione, anche di un istituto privato, anche di eh, un, uno dei miei ragazzi se ne uscisse una cosa del genere. Ti ho insegnato eh sì, perché, a disegnare, ma forse non è quello che ti serviva. Esatto, sì, ti serviva altro, che, ti serviva. che è tutto forse il programma sì. magnistico che sì, tutto ciò sì. c'è dietro. Uh, eh, però, diceva, diceva mi sembra una frase di Tiziano Sclavili, l'inventore di Dylan Dog, quindi uno che ne capiva un pochino, un pochino diceva eh. I, i, i disegnatori non è gente. i disegnatori non è gente, diceva che i disegnatori sono, sono questi esseri con questa manina magica però tanti di quelli che lui ha incontrato non erano esseri umani perché messi davanti a un testo non sapevano interpretarlo. Io quella frase me la tengo sempre appuntata perché non voglio mai nella vita o essere uno di, questa, di quella categoria o formare un'altra persona in quel modo. Mm. Non, non è il, il modo in cui penso. Eh. Ho sempre una paura enorme di andare a creare un professionista che sia così, perché poi non, non gli servirà a nulla. Non gli sì, servirà eh, a nulla assolutamente. una situazione del genere in cui ha solo lo script... Eh, o verrà addirittura... scartato, eh, esatto, scartato poi da um, tranquillamente uno storyboard. Uh, sono, sono, sono varie cose, per, però io noto che molti che vogliono disegnare vogliono esclusivamente disegnare e vanno quando gli li metti Parale. di fronte, io lo faccio, lo faccio con, anche con un po' di cattiveria ormai dettata dall'esperienza. Dall quando li metto nelle prime lezioni davanti a una sceneggiatura davanti a un testo davanti alla necessità di Devono crescere a, di crescere a livello umano uh, hanno uno shock hanno uno shock vero e proprio perché Dio pensavano fa... che, che l'unica cosa che gli servisse fosse fare la testa fare la Dio. mano fare cioè cosa, e il resto non gliene vado gli a vedere bene le, le proporzioni sì, sì, sì. No, che sono, sono tutte cose importantissime essenziali però, tecnica. però tecnica. prima prima, eh, ci sono delle altre cose. Che no, lì è tecnica, ma sì, ci vuoi lo sì. studio prima per arrivare alla tecnica, è, diciamo matita, è il mezzo che ti porto, ok, il mezzo è, non... è la matita, ma sì. il, nella, nella, ricerca, nella ricerca sociale c'è… Cioè, la definizione iniziale, appunto, della, sono... eh, del disegno della ricerca, che è quello iniziale, e sì. poi il mezzo, come lo voglio ricavare, come, come lo voglio, voglio esattamente, esattamente. Se no, ci sono due fenomeni nella mia esperienza, diciamo, da docente. per Sui ragazzi che vogliono disegnare, ci sono due fenomeni negativi. Uno è questo, pensare che non gli serva un qualsiasi tipo di cultura umanistica, cioè anche saper leggere un, il bugiardino delle istruzioni e un altro è uh, pensare che lo ci sia uno strumento magico che una volta comprato gli permetta di disegnare mh, come il professionista quindi vedi, questi ragazzi... sì, quindi vedi questi ragazzi prima all'inizio quando ho cominciato a insegnare che si presentavano con una scatola di matite uh, super costosa da 200 euro e dicevano ho comprato questa giorno 1 di lezione non oh. sapevano tenere una matita in mano si presentavano con questo io dicevo uh, prendi questa cosa conservatela perché è un peccato ti, adesso... servirà, ti servirà ti ser sì, forse, forse ti forse. servirà uh, adesso prendi una penna Bic e disegni su un foglio da fotocopiatrice e rimanevano scioccati perché pensavano che invece comprando l'oggetto magico se, mh, che avevano visto usare dal professionista X Uh, avrebbero disegnato come lui no, io prendo e tolgo adesso c'è il fenomeno uh, 2.0 4.0 come si vuole chiamare uh, la, la, no, la, la tavoletta grafica si presentano con la tavoletta una... grafica da 2000 euro e dicono ok mh, io vengo al corso però ho la tavoletta grafica io dico ok, tu prendi la metti da parte e partiamo con la matita e senza la gomma perché non devi cancellare, cioè, gli dico questa cosa qui, Vabbè, perché linee, non devi... Le linee che poi se le usi ovunque, anche, soprattutto, sì, digitale. Uh, sì, sì, Ci sì, la, quella è, quella è una cosa... Il, il, il digitale porta a altre problematiche, eccetera, eh, però eh. oggi c'è la versione uh, digitale, cioè, uh, è cambiata la tecnologia in mezzo, eh, c'è no. stato un salto tecnologico, però il, um, mi meraviglia sempre che c'è questa stesso tendenza all'aiutante magico, che è, purtroppo mm. mi, dispiace, uh, mi dispiace rompere l'illusione di molti, non, sì, eh. non esiste. Esistono, Vabbè, come... esistono dei trucchetti che sono utili, eh. alcuni ne fanno una carriera, però ci sono ta di tante discriminanti. Sempre, la prima cosa è sempre pratica, pratica, pratica. Pratica, mm. pratica, pratica. Quello Impegno non si mai. E voler fa... avere... Avere l'umiltà di cancellare, buttare e ricominciare da capo, perché accontentarsi della prima stesura, della prima versione, del, di quello che si è fatto all'inizio e non volerlo modificare per noia, per, uh, per tanti altri motivi, è una cosa che ti blocca, blocca la ti tua crescita. Eh, non ti fa crescere, esatto. E questo è, vale esatto. in ogni cosa, vale in ogni cosa e quant'altro. Oh. quindi sì, mi trovi. Sì, sì, sì, sì. totalmente d'accordo. Eh, con Michele, soprattutto, con uh, un lato di Avalon si occupa molto dello sport in generale, ma anche delle arti marziali, e lì è la stessa cosa, cioè tu sì. puoi, puoi sempre migliorare, non, nessuno, anche se arriva al massimo livello, non, cioè, puoi sempre migliorare quant'altro. L'esempio sì. classico nel, nel campo delle arti marziali è Bruce Lee che nonostante il suo livello era sempre a trovare nuovi metodi per potenziare gli avambracci o quello che era perché proprio è la stessissima cosa l'insoddisfazione è una spinta potentissima l'insoddisfazione di, di se stessi purché non diventi uh, distruttiva non diventi sì. distruttiva non, non inibisca poi a, a provare di nuovo a provare di sì, nuovo ma qua ci sono i formatori che, che intervengono che... Sì, io, io dico per quello, per quello che riguarda il disegno, ma m, è applicabile a tutte le discipline, io dico sempre che non è una, una corsa, è una, è una maratona, è una, non a chi arriva prima, ma a chi resiste. Eh, nel lungo. Perché si vede nel lungo. Sì, nel lungo, lungo, esattamente, <ride> nel lungo. Non, eh se fai uno sforzo megagalattico e poi ti fermi a un certo punto perché non serve non serve. invece chi giorno giorno costruisce qualcosa da insoddisfazione io se guardo le cose mie che ho fatto, non dico dieci anni fa ma uh, cinque anni fa o l'altro ieri, ne sono assolutamente insoddisfatto, questo è uno sprone preso nella, nella maniera giusta è uno sprone per migliorare e la prossima volta fare avere amazing. anche un po' di furbizia, avere anche un po' di furbizia, riuscire a prendere tutti quelli che sono i, tu i tuoi difetti, le tue, e, e farne un punto di forza, magari. Perché esatto, abbastanza se a, volte, di... a volte il difetto è quel qualcosa che ti distingue dall'altro, sì, può diventare sì. proprio letteralmente sì. il punto di forza. Eh, ci, sono, sì. ci sono un sacco di autori che hanno costruito una, uno stile sui propri difetti un o le proprie limitazioni. Proprio. E a proposito Beh. di stile, nell'antologia eh, ho notato che ci sono alcuni che hanno proprio uno stile ben definito. Qualcosa sì, di molto sì. particolare ho cioè notato di ma vogliamo fare una cosa bella Dimmi. questo è, è bellissimo. Ci proviamo, una, eh, ci, ci, proviamo, proviamo. Sì, ci proviamo. Vogliamo vederli questi segni in anteprima oh, per con, piacere. Sì, per sì, con possiamo, piacere, vogliamo fare allora. Tu, cioè, mi è passato un bellissimo ah, video sì, sì. in cui c'era. Vogliamo provare a fare un, un esperimento. Questo non era preparato assolutamente. Infatti, mi odierà <ride> per questo io lo metterò a video. Sì. E tu parli da sopra. Eh, ci, racconti vabbè, qualcosa. Okay. ci racconti qualcosa, quello, okay, che, ti, quello che ti senti. Va bene, cioè, sì, eh, con, con oh. piacere, con piacere. Sono, sono ecco ragazzi, sono, in modo che li, li ringrazio anche i ragazzi in, uh, in diretta, insomma, perché mh, ci sono i disegni, di c'è cioè un disegno um, di, uh, di quasi tutti i ragazzi, insomma, di tutti i ragazzi che hanno partecipato, di qualcuno ce n'è anche uh, più di uno, quindi... Uh, con piacere lo, uh, utilizziamo questo spazio anche per ringraziarle di, di questa cosa, del, dell'impegno che hanno messo e della disposizione del, che hanno messo del tempo a disposizione. Insomma, quindi Con, con estremo Infatti, piacere, io lo ringrazio tutti quanti dal primo all'ultimo perché veramente non ce l'aspettavamo. Sono, sono, sono, allora. sono contento di, di soprattutto perché era molto facile uh, dopo in un periodo così difficile per alcuni di loro uh, lasciar perdere, non farsi coinvolgere quindi sono, sono veramente contento della risposta che ho avuto e che di conseguenza poi ha avuto il progetto è molto anche molto onorato è, insomma di questa è cosa a titolo gratuito, non ci aspettavamo avevamo chiesto un paio di immagini, ce ne sono arrivate 15 16, non so quante sono, forse di più sono anche di eh, più sì, il sì. pare Infatti sono una ventina quasi quasi una ventina sono 25 col tuo disegno pure. Ah, ok, ok, sono di più di quello che ricordavo. Eh sì. No, perché quando l'ho impag impaginato, perché mh, ho impaginato io l'antologia, mi sono trovato a dire, e questi dove li metto? Perché erano troppi, veramente troppi. Allora vedevo sì. con, i, con, con InDesign tutto quanto, mi, mi trovavo, ho detto, vabbè, ma li metto in calcio al libro verso la fine, tutte le illustrazioni, e quindi è come se arrivato alla fine tu hai tut, tutto un photobook, diciamo. Ho, ho, ho, ho due, mi sembra che ci sono due ragazzi uh, Nello e Ines che ho dovuto bloccare perché improvvisamente mi, mi, sono, mi hanno <ride> cominciato a mandare via Whatsapp un sacco di disegni, di versioni di, ho detto calma ragazzi, calma sono, vanno bene ah, sì. cioè, non, queste, a, ragione, a maggior ragione della loro voglia di esprimersi quindi sì. a maggior ragione di quello che dicevamo prima sì eh, sono veramente sono tutti i ragazzi sono stati straordinari perché mi hanno dato dei feedback che non pensavo insomma eh, anche a livello personale a livello di, eh, di messaggi insomma su quanto questa cosa gli facesse piacere su quanto se ci sono delle altre opportunità prossimamente vogliono continuare a, a collaborare quindi eh, c'è stato un entusiasmo che mh, mi ha stupito a me conoscendoli ehm, quindi ci sono stati un paio di casi che conosco bene perché sono, sono, sono sempre così anche durante i corsi. Che mi hanno cominciato a inviare dei messaggi un sacco di, di bozze, controbozze, superbozze. Io dicevo: calmi, concentriamoci su una cosa, su una sola cosa, perché altrimenti questa è un'altra un cosa di, uh, diciamo, di esperienza. Um, altrimenti disperdiamo del lavoro e non, ci, non lo concentriamo su quello che serve, insomma. Io adesso dico due cose. La prima sì, sì. è che con, con, con queste frasi che hai detto ti sei autocandidato, cioè auto-invitato alla nuova edizione dell'Antologia. Dell no, ma noi, cosa... noi davamo questa cosa per assodata. cioè, Daniele lo sa, non può scappare, così come i tanti partner che ci seguono. Per noi cementificare queste cose con la continuità nella progettazione è fondamentale, soprattutto per il discorso che abbiamo fatto all'inizio dare qualcosa al territorio, dare voce a tutte queste persone. L'entusiasmo è un nostro impegno ripagarlo con questo tipo di iniziative, con questo tipo di opportunità. Uh, io, eh, uh, io lo davo per scontato insomma, non, non c'era stata occasione di parlarne insomma, di, uh, della prossima edizione ma lo do assolutamente per scontato um, io credo che una volta che si è trovato sul territorio un partner affidabile che um, riesce a, uh, a concretizzare dei progetti che riesce a dare visibilità e a prendere visibilità quella che puoi, uh, puoi dargli insomma, uh, e lo fa con la disponibilità che avete dimostrato voi quindi, con tutta una serie di, uh, di caratteristiche che non sono facili da trovare, non perché adesso stiamo, stiamo no, in diretta così, poi chiudiamo la, la diretta, è, non, non è questo, eh, che sia la disponibilità, la gentilezza, la, la concretezza di tutto quello che, uh, che si va a fare, uh, che è testimoniato dallo storico, eccetera, dallo storico dell'associazione uh, e dalle persone, insomma, già il modo di porsi, Uh, io sono interessato io e l'associazione la scuola che, che, sta, um, che rappresento insomma, a, a, a poter fare quante più operazioni possibili insieme cioè, e le faremo uh, appena sono, sono, sono sicuro Sì, uh, ne, ho, ne ho ragionato con Michele paradossalmente ci siamo incontrati uh, in un momento di fermo sì, di fermo esatto. generale quindi assolutamente uh, tra ma per le, le persone cose... come voi, le persone come Michele e te, perché penso che di averti inquadrato, anche se noi siamo conosciuti <ride> oggi, cioè, proprio, uh, era l'unico momento in cui eravate fermi, se no sì. stavate sempre in giro. Sì, cioè, probabilmente sì, ci, saremmo, sì. ci saremmo sfiorati, ma non, non incontrati, ah, per questo da non... questo punto di sì, vista. Ben sì, sì, da, da una parte, parte c'è stata una cosa buona in, questo, allora, in questa ho, pandemia, vedo che okay, ci siamo. Okay. Ci piace parlare, potremmo continuare. Sì, po però io sono avanti. qua po' il tasto play. Assolutamente, vai, vai, oh, vai Dimmi se, se va troppo veloce. Ci ti siamo, ti, ci vai, siamo. Ti, ti, mi fermo. Lo, va bene, va bene. Faccio solo una piccola cosa, così anche chi ci vede può. Ecco qua. Ha anche un piccolo bannerino e posso andare sul play e io mi impietisco. ok questa, questa è Emanuela Emanuela Gorga è una ragazza straordinaria veramente che uh, ha una, un dono per l'illustrazione per ragazzi, per bambini e, um, quando gli ho passato insomma il, qui si vedono eh, i vari passaggi ho cercato in questo video di far vedere i vari passaggi alcuni uh, come Emanuela hanno beccato praticamente subito con pochissime con pochissime modifiche, quelle che erano, uh, che erano il, il cuore insomma, del, uh, del lavoro che dovevano fare, quindi un'illustrazione uh, a tutta pagina e un'illustrazione, un, un elemento uh, tratto dal racconto, uh, un elemento iconico dal racconto. E, uh, scusami un attimo, fermati. Uh, ho messo, pausa, sì, ho sì, messo sì. pausa. Pausa, uh, qua siamo passati a Maria Pia. Uh, praticamente uh, Emanuela ha beccato subito esatto, ha, è, ha beccato subito il tono che io pensavo esattamente gli avrebbe dato al, al racconto quindi è, stato, è stata una um, delle cose che mi hanno, mi hanno dato più soddisfazione. Insomma, è stata velocissima, è stata uh, molto precisa. Quindi uh, la, ringrazio. la ringrazio perché è veramente una delle, uh, delle colonne della, della scuola ultimamente. Quindi anche in un periodo del genere ci supporta sempre. Io la ringrazio tanto anche per, uh, per queste due illustrazioni che uh, ci ha inviato. Insomma, che mi ha inviato. Sì, Puoi procedere. Dico solo che era del il vecchio che insegnò di nuovo ad amare. Il, il vecchio che insegnò ad amare il mondo, mi sembra. Uh... E il titolo era Il vecchio che insegnò di nuovo ad amare. Mare, ok, ok. Di nuovo ad amare. E giusto, giusto per dirlo, non riuscirò sì, a... Sì, sì, sì, dai, vai. vai no? I racconti, ricordi, i cioè? racconti, devo dire la verità, non ricordo i titoli. I titoli Tito di precisi già. no. Anche no. io, perché a volte Se... nell'email pure cambiava. Però Se... li ho tutti nell'antologia mi raccomando soprattutto <ride> ok allora questa è Maria Pia. Cioè, eh, Maria Pia ci ha, ha, ha anche lei ha subito focalizzato insomma eh, quello che era il, il cuore del racconto, ha fatto questa quest illustrazione per ragazzi a qui poi siamo andati a. Uh, a dare colore insomma gli ho indicato veramente solo, solo il fulcro, pochissimi cambiamenti che doveva fare e anche lei cioè, ha, avuto, ha, beccato, ha beccato il tono che mi aspettavo quindi uh, anche lei la ringrazio lei è una, è una ragazza che non viene da, da due anni uh, si, è, si è dedicata ad altro, insomma, si è dedico, sempre all'ambito all artistico però non può, non può mh, frequentare e eh, eh, anche lei è ecco, una, una di quelle ragazze di cui parlavo di quei ragazzi straordinari di cui parlavo che nel momento in cui gli è arrivato il messaggio ha, si è messa eh, subito è a pronto. disposizione Subito, subito, e si è messa a disposizione con, uh, con grande generosità, interrompendo altre attività, insomma, che, uh, in cui sicuramente uh, è stato difficile per lei trovare il tempo per realizzare anche questa, questa singola illustrazione, quindi la ringrazio a maggior ragione, insomma, di questo. Questo è sempre quando si crea il clima di casa, che dicevamo prima, no? Assolutamente, assolutamente. assolutamente. Eh, ehm, sono sempre i ragazzi che... Uh, ti fa piacere aver lasciato qualcosa, ti fa piacere, a parte tutto quello che hai, hai potuto insegnare, ti fa piacere la disponibilità, ed è una cosa che mi riempie sempre d'orgoglio, mi riempie sempre d'orgoglio, veramente. Poi, avanti, se sì, sì. Allora, questa è Ines, questa è, è una, delle una, pazze delle che ho sì, una delle pazze assolute che, che ho, Uh, a cui ho fatto qui delle, uh, delle indicazioni o delle piccole correzioni e lei con questo stile uh, particolarissimo suo mi ha, mi ha, qui ho inserito una sua sola illustrazione perché uh, mi ha fatto 4-5 personaggi eh, scusami eh, un attimo, torniamo indietro mi ha sì, fatto 4-5 Uh, ecco se me li mettiamo qui Ines mi ha fatto degli studi dei personaggi mi ha fatto sì, esatto mi ha fatto uh, uh, due questa tavola due illustrazioni complete voleva mandarmi delle altre cose io la ringrazio gli voglio un bene dell'anima a Ines e adesso se mi sta ascoltando mi odierà perché è una ragazza purtroppo timidissima timidissima a livello fobico ma io la ringrazio e gli voglio tanto bene per l'impegno che mi mette in queste cose e speriamo che appena si potrà ricominciare in presenza uh, perché è una, è una ragazza che si mette proprio ci mette l'anima e l'ho dovuto bloccarla perché altrimenti <ride> starebbe ancora lavorando e invece <ride> <ride> eh, <E> eh, probabilmente <ride> probabilmente sta ancora disegnando sì, sì, sì, sì, sì, sì. Uh, sì. <ride> Sicuramente starà disegnando. Uh, lei mi manda, per farvi capire, mi manda dei blocchi di testo, delle sceneggiature complete uh, dove inventa dei mom, perché è una, è una di quelle ragazze che fortunatamente uh, ha um, uh, la voglia di scrivere, ha la voglia di scrivere e di disegnare quindi di un giorno di essere uh, autore completo di quello che fa, che è una cosa bellissima quando succede e inventa degli universi narrativi complessissimi che io quando vado a leggerli a, a un, per cercare di dargli un response, insomma, perché lei viene con queste, con queste sceneggiature con questi soggetti io mi ci perdo dentro ed è una cosa meravigliosa quando succede questo perché tu non hai esclusivamente davanti un, una mano magica come diceva Tiziano Sclavi eh, una di queste che però non, non riuscirà poi nella vita a Uh, ipotetica a me senza nulla togliere eh, cioè senza nulla togliere agli altri però che mh, riuscirà a fare tu sai esattamente che riuscirà a, a scrivere qualcosa di suo perché è troppa la voglia che spritzano in, in qualche modo sì, ce la si sì, sicuramente sicuramente questa illustrazione invece è di elena e di elena un, un nostro recente acquisto che è un'altra ragazza veramente straordinaria eh, che saluto perché in questo momento sta, uh, sta attraversando pure un periodo un po' così e gli faccio tutti gli auguri possibili e uh, Elena si è messa a disposizione a fare questa, queste due illustrazioni per uh, un il racconto che mi sembra uh, Super Ciccio come si chiama esatto, questo, questo racconto sì. Super Ciccio ha fatto queste due illustrazioni anche lei a colori quando gli avevo specificato assolutamente di, di farli in bianco e nero, mi ha mandato queste due meraviglie e io non, non ho Vabbè, saputo come facevi, come facevi a dirgli di no quando, quando le ho viste? Il, il giorno stesso che gli ho mandato, o il giorno precedente che gli ho mandato uh, la, il, la, il racconto, mi ha mandato un meraviglioso studio a colori di una fatina, cioè mm. per chiedermi, insomma, sempre per questa, questa opera di. Mh, uh, se possiamo fermare un attimo. Che lo passi... so fatto, ah, ok, perfetto. Uh, mi ha mandato uno, questo studio di una, di una fata, Winx insomma, un lavoro meraviglioso per, per chiedermi insomma, cosa ne pensavo, cosa dovessi cambiare cosa dovesse cambiare. Insomma, io ci rimango così perché lei, uh, Elena è un'altra ragazza uh, che scrive che è scrive, un progetto suo personale. Mm -hmm. che, cerca di, uh, vuole uh, andare a essere autrice completa di quello che fa, si è andata a impelagare in un progetto complicatissimo di matrice storica, un fumetto di matrice storica che spero vivamente, che mh, prima o poi, cioè spero, sono sicuro, spero di vederlo il più presto possibile uh, alle stampe e, mh, e quindi è una ragazza che veramente quando mi ha mandato queste cose mi sono emozionato, ho detto no, uh, dobbiamo cercare di Spero, di, spero che riusciamo a stamparli a colore insomma Guarda, quindi... no no te lo dico già eh, oramai sono già in stampa sì, però va... a breve quella a colore tipo a nel, ti nel, momento, la... nel momento precedente sì. quando te le sta, stavo preparando il documento per. No, per no volevo girare, solo dire insomma. una cosa um, tutti questi progetti e quant'altro noi mh, come premio per il concorso letterario che facciamo inseriamo sempre all'interno o dei racconti cioè o dei, come si chiama, dei libri oppure anche dei fumetti o altro, quindi qualora qualcuno dei tuoi allievi anche te o, o altri per l'edizione futura, perché oramai già le cose sono state fatte, però per l'edizione cioè. futura, um, appunto, eh, che ti devo dire, se tipo lei, appunto Elena, riesce anche a pubblicare, come dicevi tu, eh, questo, questo fumetto o altro, noi siamo felicissimi di eh, inserirlo all'interno come premio, ovviamente sempre eh, tutto pagato e quant'altro, perché vogliamo sostenere Beh, ne, sempre gli artisti in tutto ne, ne, no. ne sono sicuro e eh. vi ringrazio grazie a io penso che con i ragazzi che hanno partecipato ok soprattutto con i ragazzi che a c'è un po' di c'è un po' di ritardo nel po' di lag un po' di lag sì, c'è un, un po' di ritardo nel video quindi non so se forse se ha problemi Daniele o forse io perché purtroppo la mia connessione non è delle migliori qui Ciondini, ecco, infatti qua, io lo vedo qua. un po' ok, oh, io ti vedo un attimo ma... disconnessi rieccoci, okay. rieccoci, allora, rieccoci stavi parlando male allora, riecco... dei tuoi allievi. certo, malissimo, ma io ne parlo <ride> sempre malissimo come, come ho fatto negli ultimi quarto d'ora no, eh, io penso che soprattutto con, i ragazzi, con questi ragazzi ma anche con altri che non, per un motivo o per un altro non sono riusciti a, uh, a, essere, a partecipare a questa a quest iniziativa a questa volta, noi uh, lavoreremo uh, in tutto quello che sono gli altri progetti futuri, insomma perché sono, sono ragazzi come ho detto che c hanno, c hanno voglia di, di crescere di emergere e di mettersi in gioco il che uh, purtroppo non è uh, una cosa comune oggi non è per fare sempre ai miei tempi no, ai miei tempi vent'anni uh, fa quando ho cominciato ormai, era, la identica, era, la eh, sì, era la stessa identica stessa. Era la stessa era, identica cosa, non c'erano i social. Questa, eh, esatto, c'era meno visibilità, cosa. tutto qua. C'era eh. meno visibilità, però i ragazzi si comportavano esattamente nella stessa maniera, c'erano le stesse perdite di tempo, c'erano... Oh, uh, ma questo vale, vale in tutto. C'erano i sedili pesanti, per non dire altro, Guarda, oppure c'erano... Noi come quelli, Avalon nasciamo come organizzatori eventi, parliamo del 2008, anche prima, E quindi... Uh, uguale, la stessa cosa, Ugale. quando fai un contenitore di idee succedono sempre queste cose qua, quindi nell'ambito una... eh, siamo sempre no, uguali. Per, qua, via. per quindi... dire, perché c'è questa, questa, questa cosa, in questo luogo comune, in... No, prima era, era meglio, No, vent'anni uh, fa era la stessa cosa e c'erano i ragazzi era... che non, uh, non volevano uguale... mettersi in gioco. Era uguale mm. ma non si notava. Non si notava esatto, c'erano. Ha fatto notare molte cose. Ci sono i, oh. eh, ci so, come adesso ci sono i vorrei, ma non posso, cioè quelli che vengono e dicendo, eh, guardi, io sarei un ottimo autore, un ottimo disegnatore, però, non lo so, forse c ho, c ho questo, ho il gatto malato, ho quest'altra cosa. Adè, è la stessa cosa adesso. Quindi mm. non, eh, non è cambiato molto. C'è solo il social. Ecco ma qua. non è il caso di questi però, però. No, non è il caso di questi di ragazzi, questi ragazzi, no, ragazzi. Era Infatti, un discorso negativo per, per dirne bene, per dire esatto, bene. esatto. Okay. No, io lo faccio giusto perché stiamo arrivando verso l'ora della diretta, non vorrei allungarmi troppo. Okay. Ecco, questo, ecco. questo qua è già uno di quelli fantasy. Questo è Nello, Nello è un altro ragazzo a cui eh, stravedo per Nello, perché lui viene con queste cose meravigliose uh, a livello di bozio, a livello finite, te le mette davanti e si vergogna, si vergogna e dice no ma questo fa schifo, questo, questo è brutto, questo non, questo non va, questa cosa qua. No? E io rimango un attimo così, cioè gli dico guarda più che il disegno ti devo fare delle lezioni di autostima perché È hai una mano fantastica mutata da, da tante altre esperienze anche Uh, e, e devo insistere per farlo partecipare a delle cose perché a lui non è certo un problema di disegno, è un problema, è un problema di, di autostima, oh, di, di, di, di volersi bene. Io glielo dico: se mi sta ascoltando, gliel'ho già detto tante volte. Eh. Ti devi volere bene perché poi vai a presentarmi una bozza a matita come quella che c'era precedentemente sì, e, e, e mi, fa, mi hai mandato tutti i passaggi. Praticamente, ecco, questi sono, sono dove c'era già tutto. Preciso, pulito, uh, c'era quasi già tutto. E poi, mano a mano, mi ha mandato per conferma per tutte le varie, tutte le varie versioni, tutti va i vari passaggi. E io gli voglio bene per questo. Però, um, um, deve volersi bene. Eh, quindi, uh, lanciamolo a tutti questo messaggio, Daniele: voletevi sì, a bene tutto, cioè, a tutti, a a tutti, tutti quelli tutti. che ci seguono? Perché, ragazzi, cioè, è da qui che parte il nostro lavoro. parlo, come tante, cioè. parlo come tante altre cose. Se non c'è l'entusiasmo, se non c'è questo volersi bene, noi possiamo no, fare poco. Sì, sì, finisce tutto, insomma, e quindi poi mi ha, mi ha realizzato questa illustrazione, mi, mi voleva realizzare anche delle altre cose, mi voleva uh, mandare anche dall'altra cosa, il che io Eccola, gli ho detto, questa, guarda, nel, per, per i tempi, per i tempi eh, eh, è bellissima il, quella finale, è meravigliosa, Uh, tra le altre ho detto ok cioè, e po poi non contento mi ha, mi ha mandato un drago che purtroppo non, non ho inserito qui uh, un, un frontespizio con un drago che è, ma lo troverete, lo, tro lo troverete nella lo troverete nella non ho voluto spoilerare tutto ok Uh, poi c'è uh, Giovanni, Giovanni è un, un, altro ragazzo, un altro ragazzo straordinario, cioè che mi ha mandato uh, un, uh, un, po di, un po' di bozze di, questa, uh, di questo suo disegno, di questa illustrazione che voleva fare. Eh, spaventato, spaventato, anche qui uh, c'è una se me lo fermi, se me lo fermi sì. uh, qua io, io mi ha mandato varie versioni de, dell'illustrazione, mi ha mandato varie idee della, di quello che voleva realizzare uh, dal racconto. Lui ha avuto uno dei racconti. Uh, dei de racconti un attimo più sull'attualità, insomma, su, che erano impostati più su, proprio sulla pandemia e mi ha realizzato quest'idea che a me è piaciuta tantissimo Insomma, mi ha mandato tutte le, tutte le versioni io ho vissuto un attimo le sue titubanze, le sue paure e gliene sono grato, perché uh, mi, ha, mi ha dato modo di non intervenire tanto sul disegno, ma di intervenire su quello che erano i suoi dubbi, cioè le sue, al il, suo, il suo approccio al lavoro. e Giovanni si è già messo a disposizione per tutto quello che possono essere le prossime iniziative, è rimasto sì. contentissimo di, senso, di, aver potuto, di aver potuto partecipare sì, a questa cosa. Di servizi sull'autore, sull'essere autore, con disegni in sé per sé. L'insegnante, almeno nella mia accezione, è anche un supporto nei momenti di dubbio, eh, altrimenti se, si, se finisse tutto nella, nella, nel momento in cui vieni a fare le due ore di diciamo, lezione settimanale, voto, le due, sì, quattro sì, ore di e poi sì. ti, ti abbandona a te stesso, non, non, non no. è possibile. Io nel Infatti, momento... Ho usato il termine formatore. Sì, sì. Uh... È più corretto per dire, cioè nel senso vai a formare in tọa in si 360 spera, gradi, Si la spera. Si spera, uh, Giovanni è di sempre, di sempre, quindi uh, Allora, le, um, essere le, le differenze tra insegnante e formatore è uh, potresti rimanere deluso. Io mi sono fatto spesso la Uh, il problema, se, se ok, dedichi tanto tempo ai ragazzi, dedichi tante energie a quello che, mh, che ti piace, ma soprattutto ai ragazzi a, a, a ascoltarli, a sentire i loro dubbi, le loro paure, che sono tutte cose legiste. potresti rimanere deluso, potrebbe rimanere, però uh, devo dire la verità, uh, il caso di Giovanni uh, viene ripagato, perché le cose che poi belle che ti dicono in chat le cose, le, le cose belle mh, sono umanamente gratificanti Quindi uh, Giovanni io lo ringrazio molto per, uh, anche per la sincerità insomma, a parte per il lavoro, per l'illustrazione per quello che è andato a realizzare per la sincerità e anche per, per avermi fatto uh, partecipe di quelli che sono, sono i suoi dubbi le sue, le sue paure all'approccio professionale, del disegno che sono tutte cose Uh, che magari esulano dalla, dalla scuola di disegno, ma uh, che io sono contento che i ragazzi abbiano il, per esempio questo è il mio numero personale per potermi chiamare, per potermi mandare un messaggio, per potermi dire c'ho paura di questo oppure che so. Numero uh, che adesso in c'è un no, problema. Che... No, no, no, no, in diretta no, <ride> uh, ehm, no, c'ho ho paura, c'ho paura. Mh, mh, cioè, dico mh, questo, questo tipo di cose sono una, una, una ricompensa molto maggiore di, di tutto il resto, insomma, poi, se mi vogliono fare per... un bonifico, sono contento. Ben venga. Ben venga, ben, lo venga, accettiamo ben, tutto, venga, ben venga. No, però <ride> la è sua e... hm? La colorazione è sempre sua, di Giovanni? Sì, da Giovanni abbiamo aggiustato delle cose, abbiamo ah. aggiustato delle cosine, però ah, perché sono... la colorazione veramente è veramente molto molto bella. abbiamo, no, abbiamo, abbiamo aggiustato, siamo intervenuti, ah. siamo intervenuti io e eh, un altro collaboratore su tutto, però su, su alcune cose. Però il 99% del, del, del lavoro era, era già pronto quando ci è stato mandato a bello, noi, quindi bello, bello. Siamo, siamo fatto un bellissimo lavoro anche Giovanni. Fantastico. Michele, scusami, ti ho interrotto? No, dicevo, a maggior ragione, vedi, nelle parole di Daniele ritrovo sempre quello che poi è un ragionamento che forse Roberto, così come i tanti altri amici di Avon, che in questo momento sono in ascolto, sanno bene che eh, non è facile, soprattutto nel mondo dell'associazionismo, nel nostro mondo, a volte quella disponibilità non viene capita, però ecco, io sono sempre dell'idea che, a maggior ragione, dopo le parole di Daniele, sarà sempre qualcosa che si ripaga del tempo. E non parlo solo di noi, ma parlo delle tante persone che come noi a vari livelli operano con altre persone. L'interazione non è facile, così come non è facile riuscire sempre a seguire tutte le persone che sono intorno a noi. Ma quando riusciamo, quando a discapito di tante cose, riusciamo ad esserci c'è cioè quel fantastico ritorno di persone che poi iniziano a uscire da quei famosi gusci, penso che al 99% quello che abbiamo fatto si sta ripagando in quel momento. Sì, sì, eh, come, come la penso anch'io, insomma, tranquillamente. Eh, ehm, eh, sono, sono poi le cose che rendono, rendono ti, ti fanno fare anche delle cose che eh, al momento ti possono sembrare antieconomiche o impopolari, non lo so. Eh, però sono poi cose che mh, chi vive il sociale in una certa maniera, chi vive uh, con i ragazzi, con, uh, anche, le, i, anche i miei coetanei alla fine, cioè ho, ho tanti ragazzi che vengono a lezione che sono quasi quarantenni come, come me, quindi uh, però ti ripagano nel modo e uh, in, in una certa maniera a livello umano, quindi uh, sono completamente d'accordo, Michele, con, con le tue parole e noi speriamo che appunto nel nostro piccolo con questa antologia di aver omaggiato un po' tutti quanti, di differendo un... tutto, dando una visione. Un uh, una piccola curiosità all'interno dell'antologia, uh, ci sarà anche un QR code che ci avete passato all'interno del file, quindi scannerizzandolo certo. potete tranquillamente trovare tutte le informazioni della Sì, sì, della... sì, la... tranquillamente siamo con la curiosità <ride> Come ho detto all'inizio, sì, come ho detto all'inizio, noi siamo sempre in movimento su tante altre su tante realtà, insomma, su tante, su tante possibilità. Uh, due anni fa abbiamo avuto una possibilità bellissima di realizzare un libro, ma ricordo, uh, sui ricor che era un libro completamente testuale di cui abbiamo, curato, abbiamo potuto curare l'impaginazione. Uh, anni prima abbiamo creato una, un, un, un fumetto sulla principessa Sigelgaita per la fiera del crocifisso ritrovato a Salerno prima che scoppiasse la pandemia con molti dei ragazzi che hanno partecipato a questo progetto stavamo, uh, stavamo realizzando un progetto comune sulle leggende salernitane e in generale le, le mm. leggende del sud quindi uh, siamo sempre aperti a tanti progetti diversi e, e cerchiamo di apportare quello che possiamo insomma, uh, alla realtà, alla realtà. Non, è, non essere esclusivamente un guscio dove ci andiamo a richiudere, un circoletto mm. Uh, quella per me è, è, è guardare in modo, um, uh, in modo negativo passivo. tutto quel, sì, passivo tutto quello che c'è fuori no? cerchiamo mm. di, di essere presenti alla realtà perché andare Ma a Navolo, no? ci troveremo bene insieme sì, troveremo sì, bene. Sì, an, andarci a chiudere in un quattro mura nella sede sociale per esempio e a dire oh guarda l'altra associazione mh, fanno schifo uh, il comune qua non va bene quell'altra cosa fa sarebbe la morte sarebbe fare quello che fanno purtroppo moltissime realtà e che noi non abbiamo voluto mai abbracciare in questa maniera anzi e questo è un discorso Luigi, che perché grazie più. a qualche grazie a quelle tante collaborazioni che ci sono facevo prima l'esempio uno su tutti ma perché il più vicino territorialmente a noi oltre che per la disponibilità quello dell'assessore qui alla cultura assessore alla creatività certo. dell'etrigiano facevo un esempio su tutti che per me è un esempio Uh, è chiaro che possiamo operare quando il territorio recepisce quello che stiamo facendo, quando si crea quella rete, quando si crea quella possibilità di andare un po' oltre. Infatti volevo ringraziare certo. di nuovo tutti i partecipanti del concorso letterario, tutte le associazioni di, che ci hanno dato supporto, perché lo stesso discorso che hai fatto tu lo hanno fatto tranquillamente tutti, tutti, tutti ti posso assicurare, coloro che, hanno, che sono presenti, saranno presenti anche nell'antologia, uh, Michele ha citato uh, Ghi, uh, Salerno Gisgard, l'associazione Vela, uh, il Curoriu, cioè praticamente sono tutte associazioni che dicono esattamente le stesse parole. Che avete i tuoi, quindi c'è una cosa. La, la, la Fondazione Vicenza di cui parlavamo prima, sono tante realtà grazie, che interpretano come, noi, non, figurati, interpretano come noi il territorio e come noi cercano in qualche modo di fare squadra per portare quel qualcosa. Uh, sono sì. tante piccole cose diverse, però sono convinto che se uniamo tutti questi piccoli semi esce una bella coltivazione da questo punto di vista. Esce un bel sì. giardino. Ci Adesso, si prova, ci si prova. Io, non vorrei essere, diciamo, Luciano del Maraguglio. Però quello è il, il portatore di brutte notizie, che stiamo andando un po' lunghi, quindi se riusciamo vabbè, a tenere un po'... Vorrei sì, solo far vedere, però, veramente... Tutti sì, sì, no, è, perché, tanto sono... Eh, mh, non sono altri, molti altri, se andiamo infatti, velocemente. Però, chiedo solo scusa per questo, perché io mi sto divertendo moltissimo, però veramente non vorrei Oddio, fare una diretta troppo lunga. Vabbè, se mai, Ci poi sarà... Noi ci sarà occasione prossimamente sì. ne facciamo sì. un'altra cioè. faremo, faremo le dirette a appuntate Potremmo fare, anche perché questo potrebbe essere un'anteprima che non possiamo dire ma va bene no no no no, no no ne ho chissà. parlato con Michele meglio chissà. di no chissà non, non, non sveliamo non diciamo nulla ma chissà uh, si faranno delle cose si, si faranno, faranno delle, delle cose esatto esatto okay. e stiamo, ovvero stiamo parlando di uh, delle dirette fatte con Michele vestito da dinosauro sì, ragazzi, eh, vi prego, datemi, datemi. Sì, però, fatte su OnlyFans praticamente, però, eh? cioè fatte oh, a livello... Eh, Raga, mi raccomando, Sassi. non sfondiamo porte aperte. No, cioè, no, no, no. Eh, ma a pagamento, no, ma... perché io, questo è un, è un contenuto che dovrebbe Infatti. essere a pagamento. Vabbè. Assolutamente, tutti i dinosauri che giochiamo a carte, giochiamo ai pudding Kitten o a che ne so, a Arkham Asylum. Sì. Eh. Sarebbe un bel vedere sarebbe un bel vedere io pagherei per vedere queste cose. Comunque va bene. Per questo tralciando eh, eh, eh, il eh, l'orrore, il... l'orrore, <ride> ok. Eh. Andiamo avanti con dopo, dopo Giovanni. Andiamo, qui, dopo delle cose orribili adesso, Giovanni. vediamo cose belle. Co Cosa è belle, eh. cose, vediamo cose belle. Ehm. Uh, Anna, Anna mi ha, mi ha stupito ha fatto anche lei un po' di, un po di lavori Qui puoi, puoi, puoi, puoi far andare perché Anna ha fatto sì. più di una, di una situazione uh, ha fatto questa illustrazione meravigliosa prim, in scala di grigio però poi me l'ha mandata, mandata anche a colori io so, sono rimasto veramente contentissimo anche di Mia Zachiano esatto, ho che, pensato la stessa cosa ho pensato quale. Eh, ha fatto qualcosa di bellissimo, lei si sta specializzando in, in grafica digitale, oltre a essere una brava tatuatrice, quindi, uh, ah. quindi ha, ha, uh, anche lei ha un profilo particolare, insomma, uh, artistico, che, che sta sviluppando, ehm, e quindi mi ha mandato questa cosa che ho adorato, ho adorato realmente, perché poi mi ha mandato questa, che ha un, uh, un tipo di... Uh, di immaginario perché era, uh, era um, basato sul, uh, su uno dei racconti, Aiden. sul racconto esatto sul racconto Aiden. che gli ho mandato e poi mi ha, uh, mi ha inviato delle altre illustrazioni, diciamo a tema libero, in cui io gli ho comunicato uh, il, il, um, il filo conduttore di quello che era il concorso, uh, cioè il virus, eccetera, e lei mi ha, mi ha fatto questa. Uh, questa bozza che poi uh, qui si vedono i passaggi perché con lei abbiamo lavorato un pochino perché uh, ci tenevo particolarmente perché mi piaceva l'impostazione che, uh, che aveva dato lei era uh, in cui... Dello stile che dicevo, lo stile molto definito, beh, molto particolare. Sì, sì, sì, sì molto, eh, molto particolare, bravissima anche lei, cioè sta, sta lavorando tanto, sta lavorando veramente tanto. Ed è un'altra ragazza che si impegna sì. mh, al mille per mille in quello che sta sì, facendo. Che vede eh, eh, finale. A, qui, per esempio, lei mi ha girato questo, che era un'illustrazione già finita per me. Però, uh, per poterla usare nell'antologia, io ho indicato poi una serie di, uh, di modifiche perché era troppo bella per relegarla in, una, in, una, in un corner di pagina, insomma, in una, in, una, in una parte di pagina, perché giustamente ci sarebbe, stato il ci sarebbe stato il bisogno di mettere il testo sia sopra che sotto. Uh, allora, Infatti. io... Lo, io, io Ecco, ho, sp ecco. ecco ho spinto perché lei la sviluppasse in un'illustrazione a tutta pagina in cui queste queste, queste mh, tracce in rosso, insomma, alcune sono, sono delle mie indicazioni per, per giustamente tutto questo processo. L'abbiamo fatto a distanza, mi mandava, mi mandava il file, io gli mandavo il chiamiamole le correzioni, le indicazioni, e lei mi ha girato questa cosa, cioè sì. io sono rimasto Lui. contentissimo cioè, di, di questa di quest illustrazione, del lavoro che ha fatto, insomma, perché poi mi ha mandato anche dell'altro materiale. Eh, eh, una ragazza, ecco, un'altra ragazza che era super entusiasta del, dell'operazione, quindi dopo mesi e mesi e mesi solo di didattica a distanza, oppure di uh, gruppi WhatsApp o di qualche La video... Fove, Ah sì, uno sfogo perché giustamente eh, c'era un'esplosione. Ecco, questa è a da è esplosione, a Davide, Davide eh, ci, abbiamo due Davide, abbiamo due Davide eh, qui. Eh, Davide mi ha fatto questa illustrazione eh, meravigliosa di, di, una, di una tempesta, insomma, di una, di, un, di una tempesta, mi ha mandato questa versione eh, come bozza che era, era, era già finita praticamente, con le dovute eccezioni, e poi mi ha, mi ha inviato questa versione finita, colorata, che rappresentava molto bene quello che era il senso proprio di, uh, di smarrimento che c'era nel racconto. Io uh, immediatamente, quando lui mi ha mandato la prima versione, ho, ho visto subito il suo disegno, cioè ho visto subito il racconto, voglio dire. Uh, quindi... Sì, eh, è un, ragazzo, è un ragazzo straordinario, anche lui, insomma, che mi ha, sono stato contentissimo che abbia, abbia potuto partecipare, uh, veramente, perché uh, so oh. che uh, anche lui ha, un, ha, dei, ha dei momenti un attimo così, quindi sono stato contento che abbia trovato il, il tempo, la pazienza e la possibilità per, per farmi questa illustrazione. L'unica eh, va... cosa volevo dire, eh, purtroppo non sono riuscito a impaginarlo a doppia pagina Bacima. per via dei i margini, di, mh, i margini di, di taglio della, della stampatrice dove lo stampiamo, è... era il rischio che tagliasse dei punti e quindi ho detto non punti. voglio rischiare e preferisco, per, per il fatto di inserire aprendola si rischiava di fare un taglio e, assolutamente, assolutamente, e no, non, non... Lo non ci sono problemi. Giusto, no, l'ho inserita all'interno, non... Cioè, praticamente l'ho solo girata in modo tale che copriva più pagina possibile, considerando okay. che è una 5 più o meno in formato un po' più grande della 5, almeno si sì. vede, si vedeva di più solo solo questo. Purtroppo purtroppo con da con Davide e con un altro paio di ragazzi non sì. c'è stato proprio per i, per i loro per il loro oh, momento, fine. insomma, non c'è stata possibilità di interfacciarci in una maniera uh, più costruttiva come con con con altri, insomma, quello che dicevo con uh, con Anna precedentemente. Mm. Eh, non è stato possibile con tutti perché chi per tempo, chi per il lavoro chi per altre situazioni, giustamente non c'è stata la possibilità con un paio di loro abbiamo fatto abbiamo fatto la notte insomma perché io lavorando spesso e volentieri di notte mi, mi compariva la, la notifica che anche loro stavano lì un po' in pila. C'era un piccolo delay, ma no, mi sa che è così. Aspetta, ok, vediamo un attimo. No, non vedo più Daniele. Eccoci Infatti, è saltellata un po'. Ok, io non ti vedo, però ci, ti sento. Ora non ti vedo e non ti sento. Sento solo! Forse qualche problema di connessione, mi senti? Uh, sì, a te sento. Può essere che ha un problema, forse lui, forse siamo da troppo tempo, ma aspettiamo un attimo, vedo che sta cercando di caricare e sì, quant'altro. Um, io ne approfitto, appunto, sempre per incattare tutti quanti. Um, vorrei far vedere almeno gli ultimi disegni, tutti quanti se Daniele riesce a, a riconnettersi. Uh, nel caso ci può scrivere in privato. E, um, vedo proprio che... Sì, um... Non riesco, eccoci non qua. Riesco. Eccoci qua. Sì? Okay, eccomi. Ok, eccomi. I, okay. okay siamo. Abbiamo avuto un attimo di. Siamo, eh, si, eh, chiudiamo. Per il, il, il maltempo. Sì, sì, sì. Per, per il maltempo, esattamente uh, quello che stiamo dicendo. Eh sì, quello che stavo dicendo, non con tutti i ragazzi purtroppo abbiamo potuto interfacciarci in questa maniera, lavorare in questa maniera, però questa è, è un'altra dimostrazione di, di come si può lavorare, di come si può far. Uh, di come si può usare questo momento per fare qualcosa di buono? Anche con, fortunatamente con la tecnologia e con tutto il resto, quindi da questo momento di difficoltà, eh, con tanti ragazzi, abbiamo tratto veramente qualcosa di buono uh, in questo momento particolare. Uh, eh, se, non, uh, non, ti dico, cioè, non ti nego che effettivamente potremmo in futuro anche effettuare un'altra stampa, però fatto solo per le immagini, eventualmente, sì. quindi un formato diverso, per, magari. Uh, mm magari magari, si può, magari si fare, si fare, può ma pensare si, si può pensare organizzare perché, tranquillamente eh, tranquillamente aveva un po' più di tempo libero certo certo adesso ci dovrebbe essere l'altro davide mi sembra o se ricordo, ricordo bene il tuo nome manitoba manitoba, manitoba davide ma farina manitoba questo, questo nome si eh, <ride> sì, è eh, davide con un altro eh. davide mia che è un pazzoide un pazzoide io lo, lo anche gli voglio tanto bene pure a, a Davide, è un, è un pazzoide totale che mi ha mandato prima questa cosa, Io come ho letto il racconto uh, dell'Isola praticamente, uh, ho pensato immediatamente a lui, mi ha mandato prima quella versione e poi sì. ha, cambiato, ha cambiato completamente uh, prospettiva e ha fatto questa illustrazione bellissima, Veramente bellissima uh, in scala di grigio che l'ho adorata, sì. adorata e lo rappresenta il, il, il, il, rapp il virus della verità che rappresenta tantissimo sia lui uh, come, come artista, come, come disegnatore, sia il racconto. Quindi è, è riuscito a centrare in un'illustrazione veramente bene tutte e due le cose che non è una cosa, uh, non è una cosa immediata non è una io ti anticipo che ho utilizzato tutte e due le immagini perfetto, io ti ho inviato il work in progress lui mi odierà lui essendo un, una persona super precisa un mm. ragazzo super preciso mi odierà che io, ho, ho usato working voluto in usare anche la, il work in progress però era, Ma... era così così bello anche in, nella sua versione work in progress e, e lo rappresenta, e rappresenta così bene il suo lavoro uh, a volte è, uh, molto intellettuale molto um... non so se sei forse sei saltato di nuovo siamo saltati? Ci siamo. No, ci siamo. io vi sento e tutto quanto, quindi... Eccoci qua. Prova a fare una cosa, visto che forse ci stiamo dilungando troppo con, con la tempi, quindi sì, provo sì. anche la connessione. Prova a togliere la telecamera, a stoppare la telecamera, eventualmente. Ok, okay io adesso vediamo. ho messo l'immagine a tutto schermo, sì, è sì, capace sì. che la connessione è più fluida okay. e riusciamo vediamo, a parlare. Vediamo, so vediamo, vediamo. Volevo allora, solo dire una piccola sì, no, sì. dire una cosa su questo, ho messo il work in progress, ma vedendo che era un work in progress, non l'ho inserito all'interno della lista dei disegni, quindi a fondo pagina, l'ho messo come anteprima dell'introduzione dell al, al tuo progetto. Eh, Perfetto, perfetto. Quindi era proprio un work in progress di che cosa stavamo facendo? L'ho interpretato in questa maniera? Mi sono sì, permesso, sì, no, era, però... era, era esattamente l'intenzione in, perché, uh, come stavo dicendo, Davide mi odierà perché è una persona molto precisa. Eh, però uh, quel, quel work in progress lo rappresenta benissimo e rappresenta benissimo il suo lavoro e anche la qualità a cui aspira. Quindi uh, mi sentivo di, di farlo vedere, di mostrarlo anche nel, nel cartaceo. Ottimo, ottimo io ho messo play adesso sì, per, uh, non mi non sembra so se che è, era l'ultima forza eh, il video sì, si sta quasi finendo non so se c'è qualcosa Sì, sì, sì, no, sì, però, sì era, eh, questi erano quelli sì. selezionati per l'anteprima Sì, uh, all'interno questo video è solamente un'anteprima adesso uh, giusto per torniamo ecco che okay? adesso troverete l'avatar avvio solo la telecamera se no poi si vede okay? um, questo video qua è un'anteprima di ciò che c'è all'interno. Come abbiamo detto: sono 24-25 disegni. Uh, alcuni sono veramente molto particolari, slegati dai racconti. Ma sono veramente belli. Parlo mh, tipo, c'è un'umanizzazione del virus. Cioè, perché alla fine è quello, presumo da quello che mi sembrava che è veramente molto molto, molto interessante. Molto particolare. Sì, e sì, sì, non so se uh, l'ho interpretata bene. No, no, è esattamente quello, è oh, un'umanizzazione, ecco. un quindi c'è veramente... Ma alcuni ragazzi mi hanno stupito tantissimo, quindi con le idee, con fortunatamente... Um... Hanno, hanno mantenuto alto quello, il, il livello di, di idee e di, di genialità poi giovanile, insomma, di, di, di qualità, di quello che, che, che conoscevo bene, insomma, lavorandoci insieme in classe. Quindi, sì, che poi a volte uh, sono in, questi stati... casi, in questi casi uno scopre anche qualcosa di, di particolare, non ce l'aspettava da una persona e quindi... E questo è Sì, alcune volte sì, altre volte ho avuto solo delle conferme e sono, state e sono state tutte conferme positive. Fortunatamente positive. sono state tutte sì. po conferme positive, mi hanno confermato alcuni ragazzi la pazzia, la oh, genialità, okay. la, la voglia insomma di lavorare quindi tutte cose positive. Mi piace che usi, usi in modo positivo il termine pazzia che è qualcosa che adoro, quindi... <ride> uh, allora, la, la pazzia, per come la interpreto, ci sono, ci sono due gradi di follia. Uh, io, <ride> per, per quella che gli altri definiscono follia, la definisco in molti termini in molte occasioni frustrazione, solo mm. frustrazione, perché molte persone non sono pazze, sono solo frustrate. Mm. Invece la pazzia, per come la, la interpreto, è ha È ha... modo. Ha un, un livello di, di genialità. Sfocia effettivamente nella genialità, quindi non, il non, genere, la, non... Il classico Sì, genere, sì, sì, sì. Non, non, non, se, non mi sento di usarlo come, come termine spregiativo, insomma. Io voglio approfittare giusto degli ultimi minuti. A questo, punto, a, a questo punto, arriviamo fino alle 21.30. Questi ultimi due minuti per innanzitutto ringraziare te. Grazie per grazie. questa diretta, che veramente grazie, mi è, eh, a tasco, voi. Personalmente è piaciuta tantissimo a me. Quindi Anche a me. Veramente. È proprio il classico. Ho usato il classico, classico termine dialettale, mi è piaciuto a me, però va bene, lasciamo stare. Va bene, va bene. Non, ci, eh. non ci sottilettizziamo <ride> Esatto. E, oltre a questo, veramente, grazie tantissimo per tutto. E, spero di ricevere la, la, la copia, l'anteprima la, di stampa quanto prima, perché prima la devo approvare per vedere se andava bene, e quindi poi può andare effettivamente in stampa dovrebbero venirci ancora un 5 giorni più o meno ehm, perché sono molto molto curioso anche, anche io anche i ragazzi quindi siamo, io ne approfitto siamo per curiosi. ringraziare tutti i disegnatori tutti i ragazzi ehm, prove, provo non so, ho la lista qui avanti, vedo spero di non dimenticare nessuno, Agnello Guarino eh, Anna Di Martino eh, Davide Cerami Davide Salami, sì. Mani, Manitoba Farina, Farina Elena, Manitoba, sì. Elena Soldivieri, Soldivieri, Emanuela Gorga, Giovanni Battista Adilardi, sì, sì. Ines Agresti, Maria Pia Petrone, dovrebbe essere tutti. Sì, sì, sì sono, tutti. mi sembra siano tutti. Mi sembra siano tutti. La lista che ho inserito già all'interno dell'antologia, ogni nome ha... È una tabella in cui c'è un nome con vicino un numero, quindi ogni illustrazione è numerata. E Perfetto. vicino c'è anche il racconto a cui è associato. Nel caso in cui invece un disegno è um, un'illustrazione nata al di fuori, appunto sulle carte dei racconti, sì. è indicato all'interno. Eh, questo ti ringrazio soprattutto per la... E in realtà è una lista che mi hai dato tu io l'ho solo giusto impaginata <ride> quindi... allora questo, questo è un altro, un altro vantaggio di, di aver lavorato sul campo quindi nelle aziende grafiche eccetera eh. e di aver fatto in prima persona i progetti uh. diciamo, sia fumetti che, che illustrazione quindi sì. uh, non, voler, non, non voler impazzire io e eh, non voler far impazzire nemmeno gli altri insomma, quindi, sì, io, eh... io l'ho solo impaginata appunto nel formato richiesto da mh, dal, dallo stampatore, e, e basta. Sono, sono, tabella, sono, sono, con te. sono contento che ti sia stato così utile. Insomma. Fatti, fatti. Ovviamente Daniele Daniele ovviamente al titolo di Avalon, oltre che dello splendido lavoro e della collaborazione, approfittiamo per ringraziarti ancora una volta della bellissima copertina di quest'anno. Che, a questo Grazie. punto, aspettiamo. Già il rinnovo del prossimo. Cioè, ti aspettiamo lì. Uh, più che la copertina, facciamo la locandina del, del concorso a questo esatto, punto, esatto, ma volentieri perché la, eh, cioè la facciamo? La locandina mh, per le edizioni passate era una cosa veloce fatta mh, nella prima edizione, che oramai è sei anni fa, quattro, no, quattro anni fa, quattro anni fa. Serviva una locandina veloce quindi l'ho improvvisata veramente in poco tempo, e allora uh, poi ho voluto mantenerla. Per anche le altre, però, siccome adesso già in antologia è cambiato lo stile, ben venga un uh, facciamo una un fatta, fatta come si deve. Perché io non sono un Beh, grafico, siamo, però no? mi serve mi ci butto, quindi facciamo tranquillamente con col massimo piacere. Anzi, è una cosa no. che stavo stavo per proporre io, quindi no, uh, però io mi sì, ma non per proprio quello. quello mi sembrava Ancora prematuro perché eh, con tante cose che bollono in pentola conosco Michele ci stanno tantissime manifestazioni tantissimi eventi ora che si potrà ripartire e, quindi sono sicurissimo purtroppo io non potrò esserci in presenza ma farò... se riesco scendo tranquillamente però se volete dirette, roba varie, io sono sempre a disposizione. Lato tecnico potete sempre contare su di me. E mh, ne approfitto quindi per ringraziare tutti. Salutare eh, coloro che vedranno il video. Era un orario un po' particolare, quindi probabilmente lo vedranno in differita. Quindi il video sarà salvato sui nostri canali. E, mh, e a proposito di canali, l'ho già detto: eh, Davide ha anche un. Eh, scusa, Dav Davide, pensavo. Daniele, eh, che, scusa, ha un certo anche tempo. un canale YouTube e lì sopra troverete anche un altro video che io direi di mettere ora, visibile e chiudere la diretta con questo video non so voglio no, solo prima del video. Eh? Dici, dici Daniele, dopo di te niente, volevo solo a parte ringraziare voi, a parte ringraziare Michele, l'associazione Avalon ehm, i ragazzi che abbiamo già nominato, insomma, quindi eh, veramente è stato un piacere lavorare, lavorare con voi e avere l'opportunità di Uh, far lavorare i ragazzi su un progetto come questo quindi volevo ringraziarvi ancora una volta ringraziarvi per la diretta veramente piacevole stasera sono già a disposizione se ne volete fare qualcun'altra. Eh, e volevo ringraziare anche uh, Mario De Rosa, della, il Presidente dell'Associazione Scuola Grafica Sernitana, per, per l'appoggio che ci ha dato anche in questa uh, in quest occasione. Quindi uh, veramente uh, spero che, se, cioè sono sicuro che è il primo passo di una collaborazione lunga e duratura e proficua. Insomma, Quindi grazie veramente di tutto. Grazie a te Michele, volevi chiudere o dire qualcosa? Ma in realtà Daniele ha già, ha già preso molto lo spirito, così come te, poco fa, del, del ringraziamento che noi facciamo a tutti i partner e a tutte le persone che ci seguono. Quindi davvero ancora una volta grazie, continuate a seguirci, perché a breve ci saranno tante altre novità, ma come dicevamo prima, non le anticipiamo, anche perché così, finalmente le tante tirate di orecce di Roberto, che dobbiamo imparare tante cose sui social, diventa un modo per seguirci. Quindi seguiteci. Sì, vabbè, cerch cerchiamo di, di crescere, come diceva Daniele. È cambiato il media, sono cambiati il modo di trasmettere le informazioni o altro. Eh, dobbiamo cambiare un po' tutti quanti, cerchiamo di... Eh, cioè, oramai si, si vive sui social, non si vive solo di social, però è importante, quindi cerchiamo di rendere un po' più vivo il tutto e quindi benvengono le collaborazioni, mi fa piacere Daniele che la pensa come, come noi, quindi sarà, sarà divertente, penso che i mesi a venire saranno molto divertenti. Ci divertiremo, ci divertiremo sicuramente. Detto questo io vi lascio con il video di Daniele che ci sa cosa potrà fare in questo video. Secondo, secondo te, Michele, cosa potrà fare in questo video? Ma io non lo so, direi guardiamolo e scopriamolo. Non c'entrano i, din i dinosauri stavolta, no, questo, eh, purtroppo, no, grazie, a tutti. no, un <ride> alla dinosauro prossima. non mancato, alla prossima ciao, ragazzi, grazie ciao, a tutti. Ciao, ciao grazie.